Salve Iorizzo. Salve Tolli. Bene, oggi eh, sono qui per presentarvi Benito Iorizzo. Benito Iorizzo eh, è entrato a lavorare nel nostro gruppo a ottobre del 2017. Giovanissimo, ha iniziato senza esperienza con noi, lavora nel punto affiliato di Garbatella quest'anno ha ottenuto dei risultati straordinari e ha vinto nella serata golden domus del 2020 del gruppo toscano il premio come miglior agente per fatturato bene allora io eh, la voglio dire questo lei durante eh, la premiazione nella nostra serata ha parlato eh, quindi del suo team che porta sempre risultati straordinari ha parlato di come si lavora bene in questa azienda ha parlato di lealtà di trasparenza ecco io le voglio chiedere una cosa come si fa a essere i più bravi Beh, sicuramente eh, la prima cosa è quella di fare il proprio lavoro con passione, no? Quindi dedicarsi tutto il giorno, tutti i giorni quotidianamente a quello che, che si fa nel rispetto uno di se stessi e due del lavoro altrui, quindi anche rispettare soprattutto il cliente aiutarlo nella, in quello che poi lui ricerca, no? se sia un affitto, se sia una compra quindi essere il più trasparente possibile, leali e quindi poi i risultati mano a mano arrivano. Sicuramente l'ausilio poi del team dietro e del gruppo aiuta moltissimo, ma prima di tutto sicuramente è una, una questione molto personale dove tu ci devi mettere impegno e dedizione. Senta, io le voglio fare un'altra domanda. Cosa dice a chi vorrebbe iniziare la carriera di lavoro presso il nostro gruppo o a chi vuole affiliarsi al nostro gruppo? Perché dovrebbe scegliere la nostra azienda? Beh sì, sicuramente è un ambiente di lavoro dinamico dove riesce a crescere bene, velocemente, con tutti gli strumenti adatti io personalmente eh, non nasco agente immobiliare quindi eh, grazie poi alla scuola di formazione alla golden domus academy che progetta dei, dei corsi ogni settimana dei corsi di, di aggiornamento anche eh, si riesce a stare al passo con, con tutto eh, quindi il mio consiglio è quello a chi volesse eh, comunque entrare in, nella, nella Gruppo toscana e quello di dedicarsi a Piano Regime perché hanno tutti gli strumenti adatti affinché tu possa arrivare poi a quella che è stata la mia esperienza e quindi a ottenere un risultato notevole nel giro di, di poco tempo eh, una bella, una bella realtà, una bella realtà, sicuramente. Bene, Iorizzo. Io eh, le auguro buon lavoro e, e che Grazie. sia un 2021 molto proficuo, sotto il profilo dei risultati economici e che venga il migliore. Beh, sicuramente sì, ci proviamo pure quest'anno, magari a salire sul podio, no? Quindi dedizione, testa bassa e e continuiamo nella dura lotta al lavoro. Grazie. Bene, ok. Saluti. Salve.